Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Innanzitutto ve lo dico subito, sono arci emozionato Quindi se dico stupidaggini, sbaglio l'italiano, eccetera eccetera Non è che non sono a me, però insomma Questo era un video che sognavo di fare da Boh, una vita Dal titolo sicuramente avrete letto chi è lui Puoi eh. salutare? Ciao a tutti! Come ti chiami ce l'hai no? Sì Mi chiamo Rocco, mi hanno chiamato Rocco. E, uh, non ho molta dimestichezza con i video, quindi sono un po', sarò un po' impacciato. Però... Quindi per incoraggiarlo, voi metterete più like del solito, giusto? Sì, uno scatafascio. Allora, lui mi ha detto che, che si sentiva più a suo agio con un copione. Abbiamo pensato di rivisitare il famosissimo Boyfriend Tag, a cui però ho tolto alcune domande che non mi piacciono, quindi sarà un pochino più breve, vedete voi se per la vostra gioia o per il vostro tormento. Comunque sarà un pochino più breve. <coughs> e quindi partiamo con le domande. Dove siamo conosciuti? Ah, la domanda è tu a me. Sì. Ok. Dove siamo conosciuti, siamo conosciuti in una in chat in una, in una delle tante delle tante chat che ci sono sul web. e Ci siamo conosciuti lì. Bravo. Dove siamo andati al primo appuntamento? Che è un po' generica, insomma, però la possiamo personalizzare come risposta. Dove siamo andati al primo appuntamento? Siamo andati perché io ho una certa età, ma la memoria ancora, ancora mi, mi sorringe, ancora mi assiste. Siamo andati, cioè io che sono venuto a conoscere te, viviamo in due città diverse, quindi sono venuto a conoscerti tu vivi in una città che io ho conosciuto molto bene per averci passato la mia, gli anni della mia adolescenza, quindi sono venuto per due motivi. Il primo, senz'altro, presentato da lì dal voler conoscerti e il secondo voler rivedere questa, questa città, voler vedere un po' come era, come fosse cambiata in realtà e quindi ci siamo conosciuti nella città di Ok, qual è stata la tua prima impressione su di me? Eh, la prima impressione che ho avuto è stata Molto positiva nel senso che ho capito subito che si trattava di una persona di un grande spessore e quindi ho deciso insomma di, di approfondire la, la conoscenza. E meno male direi, <ride> ho qualche strana ossessione. Beh tutti abbiamo le nostre ossessioni, Verde. noi ci conosciamo non da molto ci siamo incontrati il 2 agosto, diciamo, sì. quindi giusto qualche mese, eh, sono tre mesi. E, però per quello che ho capito eh, sei ossessionato da, dalla correttezza della lingua italiana, sei un purista della lingua italiana, sì. appena senti qualche Vero. errore, qualche, qualche verbo mal coniugato, eh, parte in quarta. Insomma, criticando, mm. correggendo, anche, anche me, insomma. E autocriticando, anche perché certo. mi risparmio. <ride> Quindi ci tiene, insomma, che la lingua italiana sia parlata come deve mm -hmm. essere parlata, anche se purtroppo si sta perdendo questa bella abitudine. È vero, vero, e, e dispiace, insomma. Stavo per fare uno spoiler potente, senza volerlo mi sono trattenuto meno male perché la prossima domanda, da quanto tempo stiamo insieme? Facciamo data convenzionale. Eh, L'abbiamo detto da 2 agosto, quando ci siamo <ride> conosciuti, incontrati. questo prima... mi pare un po' una ripetizione, ma comunque c'è la scritta, quindi te la dico lo stesso. Qual è stata la prima cosa che hai notato? <ride> mi pare un po' guate ma vabbè. Ho detto, no, non ti eh. ho detto prima. Vabbè, non so perché sta ripetizione. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dire, io non ho idea di chi l'abbia creato perché gira da tanti anni su, Dark, su YouTube, quindi se qualcuno lo sa, sotto nei commenti, grazie. Ok, c'è un cibo che non mi piace, anche se non sa che uno solo, o meno lo stesso. <ride> Dunque, c'è un cibo che non ti piace, mi hai detto che non ti piacciono i finocchi gattinati. Bravo. Presto. Poi ce n'era anche un altro, ma non me lo ricordo, le verze. E valbo bieto e Le bieto mia Che talento ho? Oh? Hai il talento di far sentire le persone a proprio agio. Uh grazie! Di essere allora. una persona molto accogliente, di di sì. Di esserci comunque. E quindi questo è importante. In mezzo. Meno male, sono contento Qui, ragazzi, bisogna per forza restringere il campo perché il cuore è grande ma il video non può essere altrettanto grande quindi nessuno si offenda. Chi sono i miei migliori amici? I miei migliori amici sono tutti gli amici intanto che ti seguono sul web che penso che siano un bel po' E poi mi hai parlato di due amici in particolare ma dobbiamo fare i nomi, no? Eh sì, tanto mi piace il <ride> cognome. Importante non dirlo. Mi hai parlato di un tuo carissimo amico che vive in Piemonte. E di una tua amica che non mi ricordo assolutamente dove viva. Si chiama Roberta. Sì. E il tuo amico si chiama. Max. Quindi questi sono i tuoi due migliori amici. E poi ovviamente tutti gli amici del web. bravo vabbè. Bravo. Ci seguono anche metteranno tanti like a scatafascio. <ride> certo ti Devi sentire attuato Che cosa potrei fare per ore? Questa è l'ultima domanda. Ah, è l'ultima? <ride> <ride> no, <ride> no, ma no. mi pare che no, no no Ce ne fossero altre? No, no. Ah, è l'ultima. Ok, quindi l'ultima, okay. Che cosa potrei fare per ore? Eh, videogames. Sono sempre lì con il <ride> cellulare a <da> giocare. <ride> sì, in effetti. Giochi da, da cellulare per lo più perché <ride> di console non ne ho. E nulla sì, in effetti, come ho detto prima, l'avevamo abbreviato perché alcune cose non mi piacevano. Un po' sessistelle, alcune un po' generaliste altre, insomma. Spero che la sorpresina vi sia piaciuta. Ogni tanto ve l'avevo un, po', un certo. po' scritto nei commenti quella però mi piaceva lo proprio assieme a lui insieme a questo orzacchiotto e vi invito come ho già detto prima a metterla su già con tanti like e tanti bei commenti che poi se avrò voglia gli farò leggere per chi non mi conosce e non sei ancora iscritto ti invito se ti va a iscriverti, a iscriverti al mio canale per tanti nuovi video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao, ciao.